sono neri marco Re e ho letto filastrocche in cielo e in terra di gianni rodari per emons audiolibri il gatto professore un gatto di nome valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino preparò la grammatica il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il tipo ci venisse a cascare e intanto che aspettava cantava e ricantava «Topolino, corri in fretta! La lingua inglese è qui che ti aspetta!» Il topolino squittì e rispose così. «Non posso venire! Parola d'onore! Mi piace la lingua, ma non il professore!» Rodari ovviamente mi fa ricordare degli anni dell'elementare. Rodari credo sia, sia un bacino dal quale pescano. Eh, tutte le maestre, penso che appunto continuino a farlo, i miei figli conoscono Rodari, io ricordo proprio della mia maestra che, che Rodari ce lo faceva leggere, insomma, scrivere, trascrivere e ha un modo così, così bello, fantasioso di, di giocare con le parole, con le, con le rime, di creare delle immagini, di, di suggestionare, insomma, il, soprattutto quando si è, si è bambini, ma è efficace anche... È, anche in altre età, insomma, si resta, io resto comunque sbalordito di fronte alla sua eh, enorme fantasia, la capacità appunto di inventare storie diverse, si notano anche delle, delle ricorrenze, dei, degli schemi che, che ricorrono, però ogni volta la, la sorpresa finale è, è divertente, insomma, ed è, ed è diversa da quelle prima. Quindi, quindi penso sia un, un ottimo allenamento anche per, per tutti quelli che magari si vogliono divertire a comporre, a comporre canzoni o, o poesie giocose. Ma ecco, soprattutto, ripeto, resto ammirato da, dalla sua capacità di inventare storie. La è molto, sì, sì, sì, si presta molto a essere letto perché poi è musica, insomma le filastrocche sono, sono fatte di... Di, di rime, di assonanze, di, di metriche, quindi è, è quasi come, come cantare una canzone, quindi sì, sì è un attore che, che si fa leggere molto bene. Carnevale. C'era una volta un cappello senza testa, passeggiava sul corso in un giorno di festa, oltre che senza testa, era anche senza pancia, senza piedi e senza mani, passeggiava in corso Francia. La gente lo chiacchierava, è scappato dalla vetrina, certo è un cappello ladro, portatelo in guardina. Calma, disse il cappello, oggi ogni scherzo vale. Molta gente va in giro senza testa anche quando non è carnevale. Gli audiolibri sono uno strumento molto, molto utile perché tante volte si dice che non abbiamo tempo per leggere i libri, insomma pure così fa soltanto la sera quando si è stanchi e quindi ci, ci si addormenta l'audiolibro può sostituire per, soprattutto per le persone che magari passano tanto tempo in macchina ecco la, la lettura la lettura in casa e quindi può può essere uno strumento molto utile per eh, per, per, per leggere quello che non si leggerebbe insomma sicuramente il tempo è è, è, è minore rispetto a quello che, che correrebbe per leggere il libro appunto per conto proprio è ovvio che c'è il vantaggio e lo svantaggio di, di qualcun altro che legge per te è un po' come tornare magari eh, bambini quando i genitori leggevano le, le, le storie insomma per noi e potevano farlo bene o male quindi si può apprezzare un lettore rispetto a un altro ma insomma eh, poi L'offerta è talmente vasta che, che se, se un attore o un'attrice non, non ci stanno simpatici possiamo scegliere tranquillamente altri.